Giulia De Lellis non conosce i Beatles, pubblico scioccato. Giulia De Lellis, canzone dei Beatles al Grande Fratello Vip, lei non li conosce, il pubblico risponde scioccato. In vista della finale, il Grande Fratello Vip sta regalando le ultimissime emozioni agli inquilini della casa più spiata dItalia. I concorrenti sono stati trasferiti tutti nella Flower spa, per poter trascorrere una serata a tema peace and love mangiando pizza e bevendo della buona birra. I sei VIP ne sono rimasti entusiasti e hanno mangiato con gusto tutto quello che gli è stato mandato. In ogni caso, il pubblico non ha potuto fare a meno di non ascoltare la nuova gaffe di Giulia Delellis. Senza dubbio, lex corteggiatrice è una delle protagoniste indiscusse di questa seconda edizione del reality show, forse anche un po' per i suoi errori di cultura generale che hanno spesso fatto storcere il nato ai telespettatori. Grande fratello VIP, Giulia Delellis dice di non conoscere i Beatles, la reazione del pubblico. Il grande fratello Vip ha tenuto compagnia ai ragazzi con un po' di sottofondo musicale che potesse ricordare un po' gli anni 60. Tra le tante canzoni mandate in onda, gli autori hanno scelto anche a Lucy Tesca e Vite Diamonds dei Beatles. Quando nella Flower SPA è arrivata la voce e la musica della nota band di Liverpool, Daniele Bossari non ha potuto far altro che chiedere agli altri di indovinare chi fossero. Giulia Delellis ha risposto con un incerto, grandi. Luca Onestini ha invece capito immediatamente che fossero, sono i Beatles, impossibile non riconoscerli. Giulia Delellis e la gaffe sui Beatles, telespettatori scioccati. Per giustificare la sua risposta sbagliata, Giulia ha dichiarato, scusatemi, ma io sono piccola. In ogni caso, il popolo del web non è daccordo con lei. Secondo la maggior parte dei telespettatori, la band inglese va conosciuta, qualsiasi età si abbia. Su Twitter sono arrivati innumerevoli commenti riguardo la gaffe della The De Perdoniamo Giulia perché non sa quel che dice, Giulia che scambia i Beatles per i Grand Day ti querelo ha e ancora, chiudete tutto. Per Giulia dell'Elisi, i Beatles sono diventati i grandi.